Prevenzione dell'esacerbazione della pancreatite cronica e del cancro intestinale. La pancreatite è un'infiammazione del pancreas. Sappiamo che per la salute generale e per la salute del pancreas sono necessarie cose semplici. Una corretta alimentazione senza prodotti chimici. Coloranti, aromi, conservanti, antibiotici e altri additivi sono indesiderabili. Niente alcol e tabacco. Almeno, il loro minimo minimo. Pasti regolari. In che modo i prodotti NSP possono essere d'aiuto? I prodotti NSP sono perfetti per chi vuole una prevenzione attiva. Prevenire i problemi è molto più redditizio che affrontarli. Questo approccio vale anche per la salute. Con diete rigorose, una violazione della dieta, la motilità muscolare nel sistema digestivo può essere disturbata. I muscoli sono presenti nel sistema digestivo ovunque, dalla cavità orale fino all'ultimo posto. La peristalsi e la motilità muscolare sono molto importanti. Ed ecco perché, la malattia inizia spesso con il lancio di sostanze nella direzione opposta a quella corretta. Questo problema è chiamato reflusso e può verificarsi ovunque nel sistema digestivo. Questo è il reflusso del contenuto dello stomaco nell'esofago. Questo è il reflusso della bile dall'intestino nello stomaco e possibilmente nell'esofago. Questa è un'infiammazione nel pancreas. Altre cause di pancreatite includono problemi alla cistifellea e ai dotti biliari. L'Oclo promuove la giusta direzione nella promozione dei contenuti dell'apparato digerente. Questo è un prodotto che aiuta a mantenere il tono muscolare e il corretto funzionamento. L'Oclo è una combinazione unica di fibre naturali. L'Oclo è un ottimo disintossicante naturale. Cibo a calorie negative. L'Oclo contiene meno calorie di quelle che il corpo utilizza per spostarlo attraverso il sistema digestivo. Questo è essenziale per una vestibilità sana. Villi intestinali, è qui che inizia il sistema linfatico. Ed è qui che si spiega perché l'oclo funziona efficacemente come disintossicante. Ma torniamo alla pancreatite. La pancreatite è un'infiammazione del pancreas. Le cause principali della pancreatite sono l'alcol e i calcoli nella cistifellea. La pancreatite è pericolosa. All'interno del pancreas, gli enzimi propri del pancreas si attivano. L'autodigestione del pancreas è pericolosa. I prodotti di decadimento entrano nel flusso sanguigno e possono danneggiare altri organi, persino il cervello. Attivazione degli enzimi all'interno del pancreas. Ciò è dovuto alla bile che entra nel dotto pancreatico, dove la bile non dovrebbe essere. Questa attivazione deve avvenire quando la bile e gli enzimi pancreatici, inattivi, si incontrano. Dove? Nel duodeno. Il collegamento con le vie biliari è diretto. Il reflusso della bile nel pancreas normalmente non dovrebbe mai verificarsi. Attiva gli enzimi pancreatici. Normalmente, questo si verifica nel duodeno. Se la bile entra nel pancreas, l'attivazione dell'enzima è inevitabile. Gli stessi enzimi del pancreas distruggono il pancreas. L'autodigestione del pancreas è una condizione pericolosa. Perché la bile può arrivare dove non dovrebbe essere. Le caratteristiche anatomiche dei dotti escretori possono svolgere un ruolo importante. La struttura dei dotti escretori può differire. I più fortunati furono i possessori di una partizione capitale, che esclude quasi del tutto il reflusso della bile. Secondo Wikipedia, i problemi alla cistifellea possono influire negativamente sullo stato del pancreas. Compressione meccanica con grosse pietre nella cistifellea. Processi infiammatori. Impatto tossico. La condizione della cistifellea dovrebbe essere il più vicino possibile alla piena salute. Questo aiuta a mantenere il pancreas in buona salute. Come puoi aiutare la cistifellea? Lecitina. Prima di te, una spiegazione di come alte concentrazioni di colesterolo nella bile provocano la formazione di calcoli. La lecitina influisce anche, secondo il principio, più è, meglio è per la prevenzione. Cosa può legare e rimuovere la bile e il colesterolo dal corpo? La bile può essere attivamente espulsa dalla bile. Quindi, nell'ume intestinale, legalo e rimuovilo dal corpo. Pertanto, i dotti biliari vengono eliminati. Il corpo conserva le risorse. È il risparmio di risorse che spiega l'assorbimento inverso della bile nell'intestino e il suo ritorno al fegato. Legame della bile nel lume intestinale. Sottolineo, legame irreversibile. Uno che non consente alla bile di tornare al fegato. Escrezione della bile. A proposito, anche i grassi in eccesso, il colesterolo e le tossine vengono rimossi insieme alla microflora patogena. La fibra sana è un miglioramento della salute multiforme. Il corpo crea più attivamente nuova bile, il colesterolo viene ossidato più attivamente, il suo livello nel sangue può essere ridotto in questo modo, un apporto costante e quotidiano di fibre naturali. Cos'altro, oltre all'oclo, può essere usato come assorbente? Fat Grabbers. I Fat Grabber non vengono utilizzati solo per assorbire il grasso in eccesso. E non solo nei programmi dimagranti. Questo è un eccellente assorbente che aiuta a legare la bile dopo l'uso attivo di agenti coleretici. Fate Grabbers aiuta nella disintossicazione generale, rimuovendo i grassi in eccesso, le tossine e gli agenti patogeni. Loclo e Fate Grabbers, originariamente creati per aiutare a gestire il peso corporeo e ottimizzare i livelli di colesterolo. Loclo e Fat Grabbers, assorbono la bile, i grassi in eccesso e le tossine dai patogeni, rimuovendoli dal corpo è collegato il ripristino del sistema di gestione e prevenzione dei problemi del cuore e dei vasi sanguigni. È risaputo quanti sforzi vengono fatti nella lotta contro il colesterolo alto. Puoi compiere azioni semplici che guariscono molti sistemi di organi in molti modi. Molti sistemi di organi, i reni, la linfa, sistema immunitario, riceveranno anche meno tossine se c'è fibra sana nell'assunzione costante. Parliamo quindi di prevenzione. Cosa dovrebbe fare una persona sana che non vuole accumulare problemi di salute? Pulisci periodicamente la cistifellea e proteggi il pancreas. Torniamo alla bile e al pancreas. Affinché la bile si leghi nell'intestino, deve essere raccolta lì. La bile deve essere espulsa attivamente. La secrezione biliare attiva è del tutto possibile da organizzare. Magnesio, super omega 3, salute del fegato, possono essere utilizzati contemporaneamente. Magnesio e super omega 3. Questi prodotti possono essere presi continuamente. La salute del fegato può essere utilizzata in modo intermittente per migliorare il colagogo. Ad esempio, una settimana da applicare, una settimana libera. Un'ora dopo il pasto con cui è stato assunto il magnesio, super omega 3, salute del fegato. Il momento giusto per prendere assorbenti. Cucchiaio da dessert luclo e 300 ml di acqua. O Fet Grabbers 3, 4 capsule e 300 ml di acqua. Oppure il nostro amato ultrabiom una bustina e 300 ml di acqua. Lecitina una capsula ad ogni pasto o due capsule due volte al giorno. Cosa è importante sapere per le persone a cui è stata rimossa o spenta la cistifellea? Oltre all'ecitin, super omega 3, l'oclo, o Fate grabbers, o ultrabiom. Hanno ancora bisogno. Calcio, grepine e microflora benefica. Importante. La rimozione della cistifellea è considerata un rischio aggiuntivo per alcune forme di cancro, compreso il cancro intestinale. Cistifellea disabilitata. La cistifellea piena di calcoli non svolge la sua funzione. Crea essenzialmente una situazione vicina al fiele remoto. La bile viene prodotta e non entra nella cistifellea. In modalità 24 ore, 7 giorni su 7, la bile viene versata nell'intestino. Il meccanismo della carcinogenesi è spiegato dall'estrema aggressività degli acidi biliari. Feriscono la mucosa e provocano infiammazioni croniche, con un alto rischio di malignità. I modi in cui le cellule cattive si diffondono in tutto il corpo sono stati a lungo studiati. Cosa dovrebbero fare le persone con una cistifellea non funzionante, o rimossa? Oltre alle misure protettive in relazione al pancreas, sono necessarie anche misure oncoprotettive mirate. Cosa è importante sapere per le persone a cui è stata rimossa o spenta la cistifellea? Oltre a lecithin, super omega 3, loclo, o fit grabbers, o ultra biome. Ora bisogno calcio, grepine e microflora benefica. Calcio con vitamina D, utilizzato per convertire gli acidi biliari in sali. Questa è una reazione di neutralizzazione che aiuta a ridurre gli effetti dannosi dell'eccesso di bile sull'intestino. Calcio con vitamina D. Puoi usare mezza compressa 6-8 volte al giorno. Questa modalità di somministrazione aiuta ad aumentare il tempo di contatto con la bile e ad aumentare l'efficienza della neutralizzazione della bile. Grepine con protezioni. L'azione oncoprotettiva degli antiossidanti naturali e degli estratti vegetali è necessaria anche per l'intestino. Una compressa 1-3 volte al giorno con un bicchiere d'acqua. Microflora utile, può essere alternata. Bevi per un mese ogni prodotto, poi il successivo. Puoi alternare durante la giornata. Per colazione, probiotico 11. Per pranzo, coagulani. Per cena, bifidofillus. In caso di cancro intestinale che si è già verificato, la microflora benefica è molto spesso assente. È impossibile curare il cancro con alimenti contenenti batteri benefici. Occorrono misure più drastiche. Ma la prevenzione del cancro al colon è possibile. Approfitta di tutte le possibilità di recupero. Da più di 50 anni NSP fa ogni sforzo per garantire che le persone in tutto il mondo mantengano e migliorino la loro salute. Creiamo onestamente. Ogni settimana produciamo milioni di capsule, compresse e altri prodotti. Sappiamo che sono stati prodotti onestamente perché li abbiamo realizzati noi stessi. Conosciamo i nostri ingredienti. La qualità autentica inizia con ingredienti puri, forti e sostenibili e, soprattutto, da dove provengono. Studiamo le colture, monitoriamo le pratiche di raccolta, testiamo i metodi di pulitura e lavorazione. Testiamo le nostre materie prime, anche quelle che provengono da fornitori affidabili a lungo termine. NSP crea prodotti di altissima qualità dal 1972.